dovrò filmare però volevo parlarvi di cosa sta succedendo in Bolivia in pratica da 4, 5 giorni non so sembra che Bolivia sta seguendo lo stesso eh, esempio del Cile, però per ragioni diverse innanzitutto dieci anni fa il settore ecco come vedete qua otto anni fa bolivia cosa succede a privatizzare l'acqua pensa anche dieci anni fa è successo che evo morales è salito al potere lui era il sindacato, il, il capo del sindacato dei Coccaleros, dei produttori di foglie di coca. E lui, oltre alla promessa di: eh, ciao molli, come va? Lui, oltre alla promessa di permettere eh, agli indio di coltivare la tradizionale e eh, soprattutto lui si è eh, ricandidato in pratica tre volte alla presidenza quando il limite è di due volte no per essere presidente alla terza aveva promesso che si ricandidava una quarta allora anche i settori della popolazione inclusi quelli che appoggiavano lì eh, l'aganocchio molli, molli. Successo, Evo Morales, a terzo due, perché la gente non voleva che si ri ri ri ri ri. e il del cellulare, allora, ecco. Eh, per cento ma di 10 ciao oh, carim veloci ciao oh. che ha fatto un broglio elettorale Beh, detiene il giorno prima per 24 ore io leggo che c'ho il modem il, il wifi lento voi mi siete No. È successo che a differenza che in Cile, in Bolivia, la polizia e l'esercito si sono rifiutati di scendere in campo per difendere il governo, ma non hanno neanche attaccato al governo. Hanno lasciato provocato. hanno provocato anche in bolivia degli incendi degli incendi perché sfruttare per, per, per, per, per meglio il territorio quindi ha fatto delle leggi neoliberali privatizzare l'acqua amazzonica non, non hanno piaciuto per nulla la sua base torale posta prevalenza da indigeni popolazioni locali non sempre facevano parte della sua ideologia di sinistra comunista quindi quando lui eh, nasse, ha fatto questa legge presidenziale per la quale lui si poteva candidare e poi aveva aveva promesso che lui avrebbe governato stretti ma anche fra tutti quei partiti e movimenti sociali soprattutto di sinistra lo hanno messo al potere Gran parte della popolazione naturale c'era estremo in Bolivia come qualcuno dice, come qualcuno crede, non c'è stessa, mai vi sarete fratelli, o la gente stessa che ho appoggiato almeno in parte, è scesa contro Evo Morales e poi la stragrande maggioranza delle persone che magari avevano votato qualsiasi partito di sinistra estrema o di centro sinistra o di centro, che Morales ha fatto delle liberalizzazioni che assomigliano a quelle dei Yeltsin Russia, quelle di Silvio Berlusconi e quelle anche di Menem in Argentina. Una grave accusa sì. E da quando La pratica addirittura di produrre e co cocaina cocaina in Coca per il consumo e sa era pensi e alla e sì, sì, sì, sì, Invece, allora, per me in parte la popolazione che scesa in piazza si è ribellata contro, contro le misure neoliberali di Evo Morales e contro la sua. Thank <laughs>